USA e Russia. Col fuoco non si gioca. Il 17 gennaio 2022 Ron Paul, famoso politico, medico e autore americano, commenta il comportamento rischioso della politica americana e quello dei due grandi partiti, i repubblicani e i democratici. Il cosiddetto linciaggio mediatico della Russia sta letteralmente giocando con il fuoco, che potrebbe trasformarsi in guerra. Nel gergo di oggi, linciaggio mediatico della Russia significa infangare la Russia. La critica di Ron Paul si concentra sulla politica statunitense riguardo alle questioni ucraino-russe, soprattutto perché mette alla berlina il comportamento e le preoccupazioni della Russia, avendo lei stessa le mani sporche per quanto concerne l'occupazione dei paesi. Recentemente e ripetutamente, il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha assicurato il suo sostegno incrollabile all'Ucraina. Ascoltate voi stessi come l'americano critica la politica del suo paese. Pensando che questo li faccia sembrare tosti e pro-America, entrambi i partiti a Washington infangano attivamente la Russia. Ma mentre i politici, i repubblicani e democratici fanno a gara per esprimere minacce che chiamano sicure contro la Russia, ingrandiscono il rischio di provocare una distruttiva guerra nucleare. È tutto divertimento e giochi fino a quando i missili iniziano a volare allora rischieremo la distruzione totale a causa della questione di chi dovrebbe governare l'Ucraina orientale. Se mai rischiato tanto per così poco? Il problema con tutto questo parlare duro è che i politici cominciano a credere alla loro stessa retorica e propaganda. Di conseguenza, non prendono decisioni prudenti basate su fatti oggettivi, ma piuttosto decisioni rischiose basate sulla disinformazione. Per esempio, quando i politici americani parlano della Russia che ammassa truppe sul confine ucraino, dimenticano di dire che in realtà sono ancora in Russia. Con le truppe statunitensi di stanza, in circa 150 paesi all'estero, si potrebbe pensare che Washington dovrebbe pensarci due volte prima di criticare l'offensiva delle truppe all'interno dei propri confini. Trascurano anche le ragioni per cui la Russia potrebbe essere preoccupata per la sua vicina Ucraina. La CNN ha recentemente riportato che l'amministrazione Biden abbia approvato il mese scorso altri 200 milioni di dollari in aiuti militari all'Ucraina e che nell'ultimo anno ha guadagnato quasi mezzo miliardo di dollari con le armi. Immaginate la Cina che invia mezzo miliardo di dollari di armi in Messico per rafforzare e sostenere un regime iperaggressivo anti-americano. Gli Stati Uniti non radunerebbero le truppe vicino al confine messicano? L'origine di tutti questi problemi in fondo era il sostegno degli USA per il rovesciamento del governo ucraino eletto democraticamente nel 2014. Yahoo! News ha riportato questa settimana che la CIA sta addestrando i paramilitari ucraini sul suolo americano. I recenti colloqui tra gli Stati Uniti e la Russia sono falliti prima ancora di iniziare. Con gli americani che si rifiutano anche solo di considerare la fine dell'inutile e provocatoria espansione della Nato verso Est, la Nato è una reliquia della guerra fredda che avrebbe dovuto essere sciolta con il patto di Varsavia e non serve più a nulla. Il suo costante bellicismo rischia di coinvolgerci in conflitti che non hanno nulla a che fare con la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. È stato imbarazzante ascoltare Blinken ridicolizzare la Russia per essere venuta in aiuto del suo alleato, il Kazakistan, mentre si stava preparando una rivoluzione con il probabile sostegno degli USA. Ha detto ai giornalisti, una lezione della storia recente è che una volta che i russi sono in casa tua è molto difficile farli uscire. Ha detto questo senza batter ciglio, anche se gli Stati Uniti occupano ancora illegalmente gran parte della Siria. Così come parte dell'Iraq contro la volontà del parlamento iracheno, e hanno occupato gran parte dell'Afghanistan per vent'anni. Inoltre, quando il tentativo di cambiamento di regime è stato soppresso in Kazakistan, le truppe russe alleate hanno cominciato a lasciare il paese. Ma naturalmente i media statunitensi riportano di riflesso per la guerra e per nulla al di fuori della narrazione. Cosa fare con la Russia? Smettete di sostenere il cambio di regime lungo i confini della Russia, anche in Bielorussia, Kazakistan e altrove. Smettete di intromettervi nelle elezioni estere. Guardate come abbiamo perso quattro anni a causa delle false affermazioni che i russi avrebbero interferito nelle nostre elezioni. Smettete di consegnare armi e aiuti all'Ucraina. Fermate le sanzioni rifunzionalizzate il bilancio della difesa degli Stati Uniti in un bilancio per difendere effettivamente gli Stati Uniti. Non è davvero così complicato. Smettete di cercare di dominare il mondo.